Jeremias chiede scusa a Daniele Bossari per averlo chiamato bastardo. Dopo le accuse di Jeremias Rodriguez, arrivano prontamente le scuse. Il fratello di Belen aveva chiamato bastardo Daniele Bossari mentre parlava con altri concorrenti e coinquilini della casa. La cosa non è passata inosservata fuori, al punto che Filippa Lagerbach compagna di Bossari, si è vista costretta ad allertare la produzione. Le scuse di Jeremias. Nel video vediamo Jeremias avvicinarsi a Daniele mentre questi è intento a pettinarsi. Quando Jeremias gli parla, Daniele sembra sorpreso, quasi come se non avesse capito nulla di quello che è stato detto alle sue spalle. Volevo chiedere scusa per ieri, non so se mi hai sentito. Ho fatto una battuta triste, ti ho chiamato bastardo. Non penso che tu sia un bastardo, come sbagli tu, sbaglio anche io. Sentivo la necessità di dirtelo. Subito dopo la diretta della terza puntata, cè stato un intervento di Ignazio Moser che ha riferito a Jeremias di essersi sentito tradito da Bossari. Al momento delle nomination, Daniele ha fatto il nome di Moser solo perché gli ha rivelato di avere un diario in cui mette i voti delle donne con cui è stato a letto. Geremia si è mostrato solidale con lui. Filippa Lagerbach è intervenuta su Twitter avvisando, quando è stata contattata da alcuni spettatori, di aver prontamente allertato la produzione sulla vicenda.